Parlarci su Facebook già lo so saluto anche James the Wild the non vorrei essere querelato no. di patrimoniale dalle chiese e le sue ronde. e per quanto riguarda la libertà di scelta io credo che di Gloria Gaynor con I am un vestito buono dalla domenica le nostre vite alla musica scelta dal fullazzo ma che mentre abbiamo ascoltato Izzo no, qualcosa di un po' più lento visto che qui insomma ovviamente eh. ah si dice nota Rugiada grazie per essere stata qui alla moglie anche lui eh, il tuo Charlie Tango 69 vero sul film non si fa non si fuma lunghissimo, titolo lunghissimo come i rumors che si sentono in giro io sento dei rumors che pare some... Giovitano, uh, ti è uh, piaciuto uh, Santana? Uh, sì, una volta era Esposizione. la libera scelta You no, my You may want get my name. No, non ce l'ha, non c'è l'ha. La, la um, canzone non posso neanche godere eh, di... Qualcuno ha detto che questa canzone me la... Siamo quasi arrivati alla fine, eh. Siamo quasi arrivati alla fine. La bellissima mostra la libertà di scelta. dans la campagne de la moon maya au A la boulangerie est-ce que cela tester